E se vi dicessi... Pokémon? Ok, allora, direi di partire con uh, il disegnare questo Pokémon. Ecco fatto! Allora, questo più o meno è la bozza conclusa, compresi i colori. Uh, adesso metto qui, cre creo la descrizione del Pokédex, la ricopio sulla tavola finale, uh, dove inoltre metterò anche le altre evoluzioni. E basta, ci vediamo a lavoro concluso. Round, Pokémon Topo Cerbo. Se è maschio non ha un fiore sulla coda, se è femmina invece sì. Altezza media 0,80 metri. Questo Pokémon usa le foglie che gli crescono sul corpo per fare la fotosintesi come gli alberi. Allora, vi è piaciuto viaggiare con la fantasia con me? Spero che vi sia piaciuto il video, appunto. Eh, scrivetelo nei commenti se è così. E niente. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Lo so, non lo faccio mai, ma almeno per questa volta. E niente, noi ci vediamo ad un prossimo video. Arrivederci!